Sì, grazie Presidente. Volevo sottolineare l'importanza del uh, provvedimento che stiamo per votare, che quest'Aula uh, sta per votare. Può sembrare un provvedimento banale perché uh, è un debito fuori bilancio, ma è un debito fuori bilancio che ha un significato particolare perché va a rafforzare la posizione eh, finanziaria uh, dell'azienda Roma Metropolitana, un'azienda nella quale crediamo uh, che è stata... Uh, in maniera devo dire, molto uh, importante ma anche efficiente e puntuale, risistemata, risanata da parte dell'attuale dell amministratore unico l'ingegner Pasquale Cialdini e quindi questo debito fuori bilancio va chiaramente a, a sistemare, a rafforzare la situazione finanziaria dell'azienda, azienda in cui crediamo, azienda che sarà uh, strategica per il futuro delle infrastrutture su ferro di questa città, eh, metropolitane ma anche tram, ma anche eh, nodi di scambio e quindi eh, votiamo un documento importante in questo sentiero di risanamento di un'azienda che eh, oggettivamente, me lo lasci dire Presidente, non avevamo trovato in, in ottima salute, ma nonostante questo ci siamo rimboccati le maniche. Ci siamo presi le nostre responsabilità anche se magari derivavano da errori del passato e ognuno per propria competenza, la Giunta e l'Aula oggi si assumono una responsabilità importante ma per garantire eh, il, il, il corretto proseguimento delle attività di questa azienda. Grazie.